Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale il mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi biscotti frolli con gocce di cioccolato delle delizie sotto forma di biscotti che vi salveranno tantissime colazioni e merende oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano per questa deliziosa ricetta ci serviranno un uovo intero e due tuorli 300 g di farina 00 100 g di zucchero di canna biologico 100 g di burro a temperatura ambiente 100 g di gocce di cioccolato fondente la scorza di un limone grattugiato i semi di una bacca di vaniglia ed infine un pizzichino di sale Abbiamo messo in una ciotola bella capiente la farina e ora ci facciamo la classica fontana cioè il buco in mezzo e ci aggiungiamo lo zucchero il burro, le uova, la scorza del nostro limone, i semi della bacca di vaniglia e il pizzico di sale. Ora mescoliamo tutti gli ingredienti per bene finché non diventeranno un impasto bello omogeneo. Quando gli ingredienti si saranno leggermente amalgamati trasferiremo il nostro impasto sul piano di lavoro e lo lavoreremo finché diventerà bello omogeneo. Fatto ciò non ci rimane altro che aggiungere le nostre gocce di cioccolato e amalgamare per bene le nostre gocce assieme all'impasto. Finite di amalgamare le nostre gocce abbiamo diviso in due il nostro impasto e ora ne stiamo stendendo una delle metà. Mi raccomando non stendetela troppo fine o troppo grande che dopo si farà fatica a coparle con il bicchierino. Si possono usare diverse formine ma noi oggi faremo quello classico con il bicchierino. Mi raccomando spingete bene così il biscotto viene perfetto. Seguite attentamente quello che sta facendo la mia mamma. Fatto ciò trasferiamo i nostri biscottini su una leccarda con carta da forno. Mi raccomando distanziamoli un pochino perché in cottura si gonfieranno leggermente. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Finiti di posare sulla leccarda tutti i nostri biscotti, li inforniamo a 160 gradi forno ventilato per 13-15 minuti, ossia fino alla doratura. Ma guardate come sono venuti bene i nostri biscottini! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito ossia l'assaggio e adesso non vedo l'ora di gustarmi questi deliziosi biscottini! Mmm, ragazzi, sono la fine del mondo! Sono belli croccantosi! Poi l'impasto è fragrante, leggero, il tutto viene completato da queste goccette di cioccolato. Poi c'è un retrogusto nocciolato dato dallo zucchero di canna che ha formato una crosticina sopra, bella dorata.